Rica. Ah! Ah! <ride> ah! Mamma ah, mia! Per i diamanti di Minecraft! Vai, venite! Guarda, guarda! Della roccia! C'è il diamante! Il diamante, il diamante! Guardate il diamante! Prendi il diamante! Prendi, prendi! Lo prendo tutto Prendi mio. tutto il diamante! Vai, vai! Ah. Ah, Ho trovato un punto a sfavore di Battlefield. Eh, vedi, vedi. Cioè? Non va bene. Ah, ah, io... Eh, vedi, vedi. <ride> punto a sfavore. Okay, occhio, occhio. Okay. No. No. Ciao, ciao, ciao. Come va? Tutto bene? Guarda, guarda. Madonna. si sì, prendi fuori. e che qua? Come. Eh, vacci in mezzo. Ma non fa un cazzo di da... ah, oh, cazzo <ride> eh! Nice La La <ride> <ride> Ma che ti pare di ridere? Ecco, mezzanotte 32 Io sono ancora in Italia, sto video di merda Ma vai a cagare No No Eh, vabbè Ma da dove? Dov'è? <ride> ah ma che un Ma non rompere. Un <ride> che passa. A oh, onna. No. Oddio. Ah. Eh, stava dormendo, ora dorme per sempre, mi dispiace. Hashtag. Ah, Ehi, Però oh, è di diamanti, perché di altrimenti... Oh, no, un creeper, un creeper. Attento! Un creeper. Ecco, Oddio, ecco. Cosa ecco, un creeper? No. No. no. <ride> Rimani concentrato. Non è vero. Ma che ca ma c ⁇ Ma chi è? Sa non ma caca. Ah, ha inciampato. Non ci crea... Ah, l'ho ucciso, sì, finalmente. L'ho ucciso. No! Due no! no! No! No! no ma va a cagare! <ride> ma togli il cavallo di merda. Salisci, salisci, arrampicati. Ma come fai? Che, par che parkour? Sono un po'... Ma mi fa salire. È il merito della mia partnership che mi dà privilegi. Ho imparato dal maestro parkour. No se muoio! Oddio, Metti, mi gira la testa. Vogliamo salire la sopra la montagna? Arrivo, Kevin! Oh. Vada, vada, non cincisca! Schis schis, schis. È, è pieno di cecconi! Attento ai cecco! Uè ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Io sono tu Tumbo cacca Ma che è il shot? L'ho sparato io e tu l'hai finito No Ti sei mancato dentro Al pavimento Che è successo? Fallo per noi Il tuffo per noi Oh zio Ma dove cazzo sei? Qui sulla Vai Sta rimanda un camioncino Attento Attento No È spericolato In vestiti ci sta un cittino Merda In vestiti Cosa ci sta un Ma da dove cazzo ha preso Bene ragazzi il video finisce qua Lasciate un mi piace Un commento Un'iscrizione Noi ci vediamo in un prossimo Epico video Non è uno scherzo Attenzione Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Wall. Who's gonna really be the first of all?